le fonti instant focus il nostro approfondimento che oggi ci porta direttamente ad analizzare il mondo del lavoro in italia come e quanto è cambiato quanto si è mosso il mondo del lavoro. Abbiamo alcune notizie di partenza che ci aiuteranno a comprendere questo naturalmente con varie ed eventuali magari anche facendoci aiutare da voi attraverso messaggi al nostro numero Whatsapp e sulla nostra live chat di Youtube. Lavoro, mancano laureati e lavoratori specializzati questo è un po' il punto di partenza, vi do qualche informazione in più una situazione che noi abbiamo riassunto nel nostro titolo ma che emerge dai dati di Union Camera e a Ampal, contenuti del bollettino annuale 2022 del sistema informativo Excelsior secondo questi dati nel 2022 la domanda di personale laureato è cresciuta e ha superato le 780.000 unità, un aumento dell'1,4% rispetto al 2021 quindi una bella notizia da un lato che però perde parte della sua bellezza, della sua positività per via del fatto che ben il 47% di questi profili è risultato difficile da trovare e questo ha richiesto una ricerca di mesi, quindi questo ha rallentato molto la possibilità da parte delle aziende di eh, assumere personale che fosse specializzato. Eh, C'è questo disequilibrio tra domanda e offerta che viene definito mismatch, ma possiamo anche utilizzare la parola italiana disequilibrio che rende l'idea e ha superato la quota del 40% delle entrate complessive. Vi mostro anche il prossimo titolo. Facciamo così, poi dopo ripartiamo, però, da questo. Eh, andiamo a vedere gli altri titoli. Ecco, cosa cercano le nostre imprese? Ovviamente, questo lo vedremo insieme. Ma l'altro eh, che eh, analizzeremo nel dettaglio è il seguente: le grandi dimissioni. 1,6 milioni in nove mesi. Sono sempre più persone. Ci sono sempre più persone che lasciano il posto di lavoro, anche un posto di lavoro fisso, sicuro parliamo spesso della precarietà che ancora in Italia esiste eppure ci sono persone che per varie ragioni e che andremo a vedere lasciano il posto di lavoro per, non necessariamente per un altro ecco questa è la cosa fondamentale e, e poi sono aumentati anche i licenziamenti ma questa è un'altra storia allora torniamo al primo, al primo aspetto, al primo titolo e saluto Maurizio Del Conte, Università Bocconi professore di diritto del lavoro e presidente AFOL Maurizio un piacere ritrovarti, grazie per essere con noi Grazie a voi. Allora, eh, sono notizie ben mirate che però ci danno la possibilità di capire quanto è cambiato il mondo del lavoro. Intanto ti faccio questa domanda molto netta che però immagino abbia una risposta articolata. È cambiato in questo ultimo periodo il mondo del lavoro? Sì, è cambiato. In realtà il Covid ha accelerato un processo di trasformazione del lavoro che era già in atto ma che eh, proprio con eh, il Covid e diciamo, lo shock economico che c'è stato a livello globale si è fortemente accelerato, la digitalizzazione ha eh, fatto un passo in avanti di anni rispetto a quello che era il trend evolutivo ordinario e quindi molte professioni oggi sono diventate improvvisamente obsolete ehm, e molte altre se ne stanno cercando invece se a tutto questo aggiungiamo i fortissimi investimenti dovuti al PNRR sui due assi della eh, trasformazione green e appunto del digitale, è chiaro che la composizione della domanda del lavoro, cioè della domanda eh, da parte delle imprese di competenze sul mercato, è eh, fortemente cambiata. E questo ha in particolare investito le professioni eh, più elevate, eh, quindi compreso eh, tutte quelle che eh, per, per for formare le quali c'è bisogno di un percorso eh, di eh, università. Certo, ecco quindi a me ha colpito subito dato, uno dei dati che ho riferito poco fa, la domanda di personale laureato è cresciuta, intanto c'è una doppia notizia in questa frase, al di là del fatto che è cresciuta la domanda di laureati in questo momento, perché era calata prima, si cercavano più persone, non so, mi vende a pensare che fossero bravi nei lavori manuali piuttosto che persone che avevano conseguito una laurea? No, in realtà noi abbiamo sempre avuto un'insufficienza eh, di laureati rispetto alla domanda eh, delle nostre imprese. Noi siamo il paese purtroppo eh, in Europa con il più basso numero, la no, più bassa percentuale di laureati eh, e tra l'altro abbiamo anche un problema come sottolineavi tu prima di disallineamento delle lauree rispetto alle competenze richieste dalle imprese cioè noi purtroppo abbiamo fatto proliferare una serie di corsi di laurea che molto spesso non danno opportunità ai giovani che lo frequentano mentre siamo stati avari con quei corsi di laurea che avrebbero avuto invece maggior possibilità poi di creare eh, occupazione questo disallineamento è un problema molto serio per un paese come il nostro che ovviamente vive di competenze, vive della, diciamo, del sapere e eh, non può per permettersi di perdere il treno di questa grande trasformazione digitale tra l'altro con tutte le risorse PNRR che sono, state, che sono state messe in campo. Quindi da questo punto di vista è assolutamente necessario che la programmazione dell'offerta formativa universitaria si allinei a quello che è il fabbisogno delle competenze di livello superiore evidentemente espresso dalle imprese. Molto spesso c'è troppa diciamo autonomia da parte delle università che preferiscono a volte favorire i propri docenti e le aspirazioni di carriera dei propri docenti che magari hanno un certo particolare interesse a insegnare un certo corso che però non ha un riscontro nel mondo reale. Ecco, ci vorrebbe una eh, maggior eh, diciamo, presenza del ministero, della eh, università nella programmazione dei corsi e nella selezione e quindi poi in definitiva nel finanziamento Ecco, sì, un'università e una scuola in generale con tutti i corsi di formazione vari che, fosse più, eh, che andasse più a braccetto delle eh, reali esigenze anche se poi oggi Maurizio confermami eh, se, se è corretto insomma è ancora più complicato perché il mondo del lavoro si evolve eh, più velocemente rispetto a una volta proprio per le nuove professioni per eh, professioni legate alle nuove tecnologie che chiaramente di giorno in giorno No, cambiano la loro, la loro veste no? quindi eh, però è una necessità questo però dobbiamo farlo a prescindere assolutamente eh, l'università in generale la formazione professionale sono eh, strumenti abilitanti, cioè non sono str gli strumenti dell'ultimo miglio, non è che uno esce con un titolo di studio e sa fare un mestiere, però ha le capacità poi di apprendere quelle ultime competenze necessarie per fare il mestiere, perché si è costruita una solida architettura di nozioni specialistiche che gli consente poi di accrescere continuamente la propria formazione. Ricordiamoci, il concetto di formazione continua è quanto, eh, quanto mai attuale, anzi dovrà diventarlo sempre di più, non è più immaginabile. Eh, archiviare l'età dello studio eh, nella parte, diciamo, nella prima parte della propria carriera lavorativa e poi vivere di rendita, perché i saperi cambiano in continuazione e c'è bisogno di essere costantemente aggiornati, ma è fondamentale partire da una eh, robusta formazione di base e questa si fa appunto nella, nel percorso formativo, nel percorso mm. universitario. Maurizio, ma non dobbiamo farla necessariamente adesso, una domanda giusto eh, più generale. Allo stato dell'arte è possibile eh, andare a stabilire quali sono le competenze principali che vengono richieste? Cioè, mi riferisco al secondo titolo, cosa cercano le imprese? Cioè è possibile proprio stilare una sorta di, eh, la chiamo classifica, ma insomma lista più che classifica? Ecco eh, oggi. Allora, intanto io vorrei dare una indicazione di tipo generale. Qualunque competenza richiesta deve essere una competenza formata, nel senso che non è pensabile di eh, proporsi oggi sul mercato del lavoro senza delle specifiche capacità, indipendentemente dal livello diciamo di professionalità. È chiaro che non sono, non sono tutti ingegneri nucleari ma anche eh, le, diciamo, le mansioni meno elevate, meno complesse ma devono essere specializzate quindi se vuoi fare se sei lavora, lavorare come ehm, receptionist in un albergo beh, devi studiare, devi formarti devi avere le diciamo, competenze i saperi che sono oggi richiesti per fare quel tipo di mestiere quindi formazione su tutta la scala delle competenze e d'altra parte se dobbiamo vedere dei grandi trend diciamo dei grandi macro settori beh eh, l'abbiamo detto tante volte le competenze stem cosiddette cioè le competenze diciamo matematico ingegneristiche digitali sicuramente oggi va molto anche la competenza formativa eh, c'è bisogno di formatori c'è bisogno di competenze linguistiche lo sappiamo ormai in un mondo eh, globalizzato certo. questo è un requisito indispensabile eh, c'è anche bisogno di delle cosiddette competenze soft o le cosiddette soft skills, cioè eh, capacità eh, di lavorare in gruppo, capacità di risolvere problemi, capacità di essere leader di un team, insomma capacità che non sono necessariamente legate a un lavoro, ma che sono legate al saper lavorare, eh, saper lavorare in un'impresa. Eh, ripeto, c'è spazio, oggi il mercato del lavoro per fortuna è, è ancora in forte espansione, c'è molta domanda, si fa fatica a soddisfare questa domanda, eh, ma c'è bisogno di tanta formazione. Uh -huh qualsiasi sia il mestiere che un Quello vuole. sicuramente, eh, ecco questo è importante, magari poi cercheremo di approfondire anche questo aspetto per dare delle indicazioni pratiche a chi ci segue perché è importante in un momento in cui eh, insomma comunque si respira ancora timore per, per il futuro. Un'altra notizia è quella che abbiamo visto inizialmente, le grandi dimissioni, allora è un termine che deriva dall'americano Great Resignation abbiamo anche una prima grafica andiamo a, a parlarne a, a, facendoci aiutare da alcuni numeri eh, che arrivano dal Ministero del Lavoro come vedete allora continua ad aumentare il numero di persone che lasciano il posto di lavoro questa è una eh, diciamo che negli Stati Uniti è noto questo, questo fenomeno in Italia non è della stessa portata ma dopo la pandemia anche in Italia eh, si, si lascia maggiormente il lavoro, allora oltre 1,6 milioni le dimissioni nei primi nove mesi del 2022 e mettiamola a confronto con il 2021, parliamo di un più 22%, le motivazioni sono tante, noi abbiamo messo in primo piano per scelta, per necessità, dove la parola scelta fa pensare, no? Perché... Quando c'è la necessità, ovviamente è più logico, tra virgolette, anche se poi logico non è la parola giusta, magari lasciare un posto di lavoro per un altro, perché no, che ci offre maggiore opportunità, ma per scelta, non sempre la scelta è determinata dal fatto che ci venga proposto un altro lavoro, ma è perché non stiamo più bene dove siamo e quindi piuttosto preferiamo eh, diciamo, ricercare benessere e lasciare un posto che non ci soddisfa. Dopo ti chiedo se, se è vero eh, Maurizio, quindi insomma mi direi anche tu, vediamo anche il cartello numero 2 che però ci dà l'altro aspetto della medaglia, sono aumentati anche i licenziamenti. Eh, non solo le dimissioni volontarie, tra gennaio e settembre 2022 sono state circa 557 .000. nel 2021, anche qui facciamo un confronto, erano stati licenziamenti 379 .000. parliamo di un più 47%. Eh, riguarda sia gli uomini, in prevalenza, sia le donne a spingere questo secondo gli osservatori, da un lato può essere stata la ripresa occupazionale dopo la caduta con la crisi covid con maggiore mobilità e opportunità anche per chi vuole cambiare lavoro soprattutto per i profili tecnici e specializzati e quindi diciamo che si mettono poi nello stesso pacchetto insomma entrambe, entrambe le cose quindi diverse esigenze per così dire sia da parte dei lavoratori che da parte delle imprese allora un commento da parte tua Maurizio aggiungiamo anche altri elementi questi sono quelli che fanno più riflettere no? oggi si lascia più facilmente il posto di lavoro nonostante si parli di precarietà e di difficoltà a trovarlo perché poi dobbiamo analizzare entrambi i punti sì naturalmente parliamo sempre di fenomeni ai margini perché non è che tutti oggi si stanno dimettendo che ci sia uno sostanziale abbandono del posto di lavoro ci sono c'è una quota eh, di lavoratori che si muovono nel mercato del lavoro e da un certo punto di vista questa è una buona notizia nel senso che vuol dire che finalmente per qualcuno eh, e come sempre per chi ha qualcosa da spendere nel mercato del lavoro in termini di saperi di competenze è eh, possibile scegliersi il lavoro per come lo si vuole e non semplicemente essere scelti dal datore di lavoro per necessità cioè mh, in un momento in cui c'è una forte domanda da parte delle imprese eh, che l'abbiamo detto fanno fatica a, a trovare eh, è chiaro che il potere contrattuale del lavoratore che ha delle competenze da spendere aumenta e quindi può giocarselo sul mercato del lavoro, quindi può eh, chiedere condizioni migliori in altri posti, evidentemente se il posto in cui si trova non gliele offre. Da questo punto di vista noi dobbiamo tener conto di un dato che l'occupazione complessiva sta aumentando, è aumentata, quindi vuol dire che noi non stiamo perdendo posti di lavoro per... Eh, questo fenomeno delle dimissioni perché se cresce il numero degli occupati in termini assoluti evidentemente non c'è una perdita secca ma c'è una mobilità cioè le persone si spostano e tendenzialmente si spostano verso i posti che sono più gratificanti in termini naturalmente retributivi ma anche magari di condizioni organizzative tipo lo smart working o altre possibilità di conciliare meglio i tempi di vita. E di ecco lavoro. la richiesta eh, della possibilità di poter lavorare anche in smart working che rimane sempre in, primo, in pole position perché insomma ne abbiamo parlato anche in altre volte durante i colloqui pare che soprattutto i più giovani chiedano ma non solo eh, in realtà perché poi è cambiato molto il modo di lavorare e c'è questa ulteriore possibilità dopo la pandemia appunto pare che si chieda questo cioè eh, tra tra eh, le opzioni che poi ci garantiscono un maggior benessere no? nel, nel corso della nostra eh, esperienza lavorativa. Sì, io credo che non ci sia nessun eh, capo del personale che non sappia che oggi eh, quando apre una posizione e quindi offre un posto di lavoro deve anche comprendere un pacchetto di smart working perché se no non è attrattivo. Oggi eh, le persone, soprattutto i giovani paradossalmente vogliono avere più libertà di eh, gestire il proprio tempo di lavoro, naturalmente questo comporta uno scambio di responsabilità, cioè c'è naturalmente una maggior richiesta di verifica del risultato, cioè se tu vuoi stare a casa, eh, ok, ma poi mi devi produrre il risultato che ti chiedo, indipendentemente da dove tu svolgi la tua attività di lavoro. Quindi c'è un maggiore ingaggio da questo punto di vista, c'è una richiesta di più eh, tempo eh, e soprattutto più di autonomia proprio nella gestione del rapporto di lavoro. Quindi io credo che con il post covid, il post pandemia eh, lo smart working sia ormai diventato un fenomeno eh, strutturale del nostro mercato del lavoro con quale faremo i conti eh, sempre di più nel certo, futuro. ma soprattutto per i lavoratori che magari non abitano vicino al lavoro no? c'è cioè, meno dispersione di energie legate proprio al viaggio, al tragitto anche alla possibilità di rimanere bloccati per la strada e poi di arrivare nervosi, insomma diciamo che bisogna valutare tantissime questioni eh, voglio mettere in relazione, prima di salutarti Maurizio, eh, due o tre mh, questioni che prima hai che secondo me sono di fondamentale importanza tu hai parlato di intanto l'occupazione che è aumentata quindi non stiamo assistendo a una perdita di, di posti di lavoro e questa è una bella notizia ma eh, hai parlato di potere contrattuale se ho capito bene che aumenta quindi un lavoratore e da qui si determina maggiore mobilità eh, può essere più portato a chiedere no? eh, ciò di cui ha bisogno quando valuta un posto di lavoro eh, ma questo non va a cozzare, per così dire, contro i discorsi che facciamo spesso sulla precarietà del lavoro in Italia, cioè il fatto che, o è anche della mancanza di formazione adeguata, no? di cui parlavamo eh, poco fa, eh, cioè il fatto che il potere con, mh, contrattuale aumenti determinerebbe, almeno così nelle, nelle, nelle, nelle intese, una, una formazione di un certo tipo e quindi io posso permettermi di chiedere, però eh, dall'altra parte abbiamo una, una visione anche diversa, cioè il fatto che invece in Italia siamo un po' carenti da questo punto di vista e siamo precari. Ecco, come combiniamo i due, i due aspetti? In realtà è una polarizzazione del mercato del lavoro, cioè non è eh, che sono tutti più competenti o che sono tutti più precari. Purtroppo c'è una fetta del mercato del lavoro che è precaria e che purtroppo molto spesso è anche quella eh, composta dai giovani, eh, perché sappiamo che ai giovani vengono riservati i contratti più precari e sui giovani si investe poco nel nostro paese e invece c'è una parte di lavoratori eh, più esperti che hanno da spendersi eh, nel mercato del lavoro le proprie competenze e quindi che riescono effettivamente a migliorare la propria posizione. Questo comporta come dicevo prima una polarizzazione, cioè da, da una certa parte c'è chi sta meglio, dall'altra parte eh, la coda bassa, come si dice, eh, c'è chi sta mh, peggio. Naturalmente bisogna lavorare su questa coda bassa perché eh, questa parte diciamo, di lavoro povero è una piaga nel nostro mercato del lavoro è una piaga per eh, il paese in realtà perché è chiaro che non è su questo che si crea lo sviluppo non è che su questo che si crea la ricchezza e non è nemmeno su questo che si può creare la competitività delle nostre imprese noi non possiamo competere, le nostre imprese italiane non possono competere al ribasso sul costo del lavoro devono competere al rialzo sul valore del lavoro e del prodotto eh, venduto. Quindi dobbiamo sempre di più fare investimenti in tecnologia, in ricerca e sviluppo. Eh, leggevo l'altro giorno che l'Italia spende eh, in eh, un anno 25 miliardi di euro in ricerca e sviluppo. Amazon nel 2020 ha speso, solo Amazon, in ricerca e sviluppo 35 miliardi uh -huh. di dollari. Ora capiamo che Amazon spende una volta e mezzo quello che spende l'intero sistema in Italia uh, <sighs> di ricerca e sviluppo eh, questo vuol dire che noi non accresciamo il nostro patrimonio di competenza a sufficienza okay. va bene Maurizio, grazie come sempre per aver fatto il punto con noi eh, mi piacerebbe come detto poco fa approfondire anche eh, più nello specifico eh, cosa le imprese stanno cercando proprio in termini di, eh, di, di caratteristiche mirate, magari lo faremo eh, a breve così eh, diamo delle informazioni anche un po' più di servizio peraltro tu lo fai già in quanto eh, Presidente Afol insomma, raccogli le, le richieste, le necessità e quindi credo che poi si traduca tutto questo in, in praticità e che è quello che serve ogni giorno in questo momento. Grazie a Maurizio Del Conte, eh, a me, Bultoni, a voi. Eh, professore di diritto del lavoro e Presidente Afol eh, per la ricerca e la formazione. Buona giornata, a presto sulle fonti tv.